Zombie Apocalypse Ciao ragazze, ciao a tutti e a tutti. Nuovo video vlog. Guarda che che video! Come state oggi? Spero bene. Allora, questo è un video per parlare un po' con voi. E nulla, finalmente mi sono movimentata a fare altri video. Su Instagram sono bellamente attiva, di nuovo finalmente, yeah, e vai, e su TikTok di ti meno, non capisco perché, non riesco boh, forse per la poca organizzazione che ho io, però vabbè, e niente, mh, mentre su YouTube sono molto più attiva, chissà so perché, sono attiva con i commenti, ma non più di tanto, ma vabbè i dettagli, <coughs> sono attiva sono attiva con i video e vabbè tranne anche con le live, con gli short boh, vabbè. e niente quindi ragazze miei ragazzi miei ah, se volete mettere a supporto con un like un pollice proprio all'insù o all'ingiù non importa basta che abbiate una reazione ai miei video un comportamento ai miei video e un commento qua sotto fammi mi sapere se vi piace questi tipi di video e ovviamente se il canale vi interessa e vi piace iscrivetevi al mio canale youtube e, e attivate la campanella per non perdere i miei video aggiornamento su questo canale youtube ovviamente non vi, rima, vi rimando al, non mi resta che rimandarvi al video precedente di prima c'è cioè di avanti ieri e poi niente ehm, Posso dirvi seguitemi su Instagram come youtuber, appunto youtuber milania-passo-8 Vi mi metto qui o qui da queste parti il, il mio nickname di Instagram e anche di TikTok se lo trovo come si fa a metterlo perché non ho ancora idea, se no ve lo scrivo quasi mai o box o guarda la dicitura da qualche parte, vediamo come, posso, come mi trovo meglio a fare e niente, oggi sono di nuovo con questi braccialetti, questi braccialetti qui, vedete, so che si vedono, e poi, aia. e poi, eh, sì, non mi, rapato, non mi ho più fatto la ceretta, infatti un po' mi pizzicano i peli quando ho questo bracciale, vabbè, pazienza, mi ho fatto la ceretta qui attorno, nel viso, ma quella, vabbè, niente, perché ora le mie avevo quando mi devo fare la ceretta al corpo e quando, quando sono così. Purtroppo non posso fare la ceretta. Però ho rimandato e rimanderò ancora finché non mi passa. Anzi, mi sto quasi passando le mie Quindi appena mi passa vado a farmi la ceretta al corpo. Ciao e cosa volevo dirvi? Ah, come mascara ho messo non so se si nota aspettate chiudo gli occhiali come mascara aspettate un secondo ho messo questo qui della Rimmel, Rimmel non mi ricordo il nome comunque ve lo farò vedere appena riesco questo qua vedete si sì, questo è il mio mascara un po' di blush e, e nient'altro. E basta un po' di correttore. La sette l'avevo messo stamattina ma me l'ha andato via. Quindi pazienza. E quindi nulla. Quando riescerò farò anche video organizzazione sulla mia casa. Vediamo un po' cosa mi esce fuori. Tanto è perché. Allora. E niente quindi voi come state? spero bene e, e fuori è tempo bruttissimo c'è un tempo fuori qua a Palau tremendo ah questo è l'anello di mia madre mi ha tolto la collana del... col simbolo dell'albero della vita però vabbè questa è la collana di non la collana scusate l'anello l'anello di <ride> Sì, vabbè, di mia madre, esatto, questa è la mia madre. Non ne ho la più pallida idea, se fosse appunto, um, come dire, di fidanzamento. Non di sì che di fidanzamento. Se mi starete chiedendo se, te, se mi sono fidanzata, e eh no, ma lo troverò prima o poi. E se non lo trovo, amen. Sto bene anche da sola, Sono non trovo il ragazzo della mia vita. ma Mai dire mai, come suol dire come diceva la mia ex zia, che per me lo è ancora la zia, anche se non è più con mio zio, ma va bene, tagli. E che dirvi, mia nonna è andata, andata, andata a riposarsi, sentite il rumore di sottofondo perché su c'è mio zio che sta preparando il pranzo e c'è un, un sacco di zii, c'è tre zii a parte mia madre, vabbè, che non c'è più però vabbè, non commente, fa troppo male quando dico che non c'è più mia madre, vabbè, chiediamo questo, questo discorso perché veramente fa troppo male, non voglio impietosire né niente, però certi discorsi preferisco stendere un velo pietoso, perché ci soffro quando parlo di mia madre, devo dire, devo dire la verità, E niente ragazze e ragazzi miei, come vi va a voi? Fatemi capire un po', fatemi sapere, non più che capire, sapere come, vi, come state, come... fatemi sapere sotto i commenti e vi rimanisco, fatemi sapere sotto i commenti se eh, state bene, state lavorando, a scuola, quelle cose lì. Come ve la cavate a scuola o come ve la cavate al lavoro? Quali sono. sfogatevi, fatemi sentire le vostre i vostri sfoghi qua sotto i commenti ovviamente che non siano sfoghi troppo personali ma se volete anche quelli l'importante è che vi sfogate con me senza essere troppo non dico duri però non lo voglio dire duri non voglio dire no sciocchezza però senza arrabbiarvi volevo solamente sapere se il vostro lavoro o qualsiasi lavoro abbiate voi ufficio un ufficio, come vi va col vostro lavoro, tutto lì il mio da casalinga va bene io spero che non domani posso guadagnare su YouTube ma la vedo un po' tragica perché YouTube è quella che può darsi che negli anni vada avanti come può darsi che non vada avanti ma le aziende stanno facendo passi da gigante perché YouTube si migliori e vada avanti negli anni E niente, aspettate un secondo che voglio mettervi in una posizione che, no, però qua non posso, vabbè, no vabbè rimanete qua dai, e niente, quindi, boh, ehm, a parte questo, ehm, vabbè, l'outfit è sempre lo stesso, mi che no. vi faccio vedere, c'è questa maglia qua, vedete, maglia vestito, questa qua, poi c'è questa giacca che ormai non la esco più mm. perché è troppo vecchia, vedete, sentite i numeri sottofondo. E niente, e questo è tutto, ragazzi miei ragazzi miei quindi non lo so ragazze, se voi fate, sapere come fatemi sapere ovviamente sotto i commenti come state in primis, poi il vostro lavoro, le vostre attività, le, or... le vostre organizzazioni, come la cavate nel vostro paese, come insomma, tutte le novità del vostro paese, Lombardia in Italia, dove in Milano, quella sola, quindi... insomma, non voglio fare la ora di turno però, se, se vi fa piacere raccontatemi un po' come è stato. Io qui nel paese non c'è nulla granché da dire, è più o meno tutto così come va. È... Sì, insomma, la gente è tranquilla, però non sempre. Ogni tanto che ci scambio qualche parolina, qualche saluto, ogni tanto mi ripiacco quando vado dal dottore mi diverco alcune persone che conosco che sono anche amiche di mia nonna e... e niente, quindi anche amiche di mia madre per esempio, amica di mia madre più che altro, che saluto se vedrà sto video, ciao, ciao Cate. E... No, perché c'è anche una Caterina Kate, di.. due catterine di, di YouTube, ma io l'amica di mia madre è Caterina, non faccio cognome perché non, non posso, non credo che voglia. Però la saluto se vedrà sto video. Non credo, però io faccio un tentativo. Ciao cate. Poi, cos'altro volevo dirvi? Oggi ho fatto la spesa, anche oggi ho fatto la spesa. No, sono andata alla guardia medica, ho sbagliato. Sono andata alla guardia medica per vedere cos'era questa roba. Eh. E mi ha detto che era una, um, un nocciolino di grasso, una palla di grasso, che non è grave, sono gli ormoni, quelle robe così. Perché mangio troppo la roba grassa, e quindi dovrei un po' moderarmi la situazione. Quanto riguarda il dente, non mi sta facendo male. L'infezione è quasi sparita, l'infezione del dente non mi duole per niente, perché la verità non mi duole, non mi fa male, però eh, intanto il, la pallina di grasso un po' c'è, e vabbè, sarà gli sarà, però è così. Ieri ho fatto la spesa e, e sono andata a Despar a prendere alcune cosine, poi ho ritirato anche il, nuovo, il mio nuovo telefono Xiaomi con, qua, con la quale sto registrando il video di oggi l'ho pagato un po' abbastanza, però ne basta la pena farlo aggiustare l'altro qui da questa parte che vedete l'altro qui, quello Samsung A 13, e questo qua, vedete? Cioè, e niente, mi viene meglio registrare con questo perché si vede bene anche il video. Quindi va bene così. Ma niente ragazze Questo era tutto Io non vi devo raccontare null'altro Perché tanto non mi viene da raccontarvi null'altro A parte Le faccende di casa che faccio Poco meno Perché non ho voglia E poi punto secondo mi stanco sempre Mi chiedo sempre Ma faccio video, video di pulizia Oppure anche se non registro video Provo a pulire un po' casa Non vieni a pulire casa Cioè No, non la lascio zozzare, la pulisco, però una buona parte delle volte lo faccio fare, è sbagliato, lo so, a mia nonna è, ed è scorretto perché lei ha quasi, ha quasi 81 anni, adesso ne ha 80, ma no? 80 anni stanno per terminare, cioè è alla fine degli 80 anni e quindi avete ragione, sgridatevi pure, è vero che a 80 anni va aiutato, ma non poco, ma molto. Anzi, come dice, come dice mia, mia, mio zio, dovresti baciare la terra dove tu non la passa, ed è vero. Solo che tante volte io me la prendo troppo, con comodo, o addirittura mi, mi arrabbio, cosa che non serve a arrabbiare perché faccio peggio se mi arrabbio. Cioè, praticamente, vabbè, si sa che io sono un po' scazzatella tante volte me la prendo per niente anche quando hanno ragione le persone che mi vogliono bene mi vogliono, mi vogliono aiutare a ragionare però che si vuole fare? niente bene ragazzi ragazzi e ribadisco, se volete mettere un pollice in su o in giù come, potete, come volete voi questo video vi è piaciuto sì o no? Eh, perché, per quale motivo, eh, cosa vi ha giovato di compagnia, eh, che succede alle vostre parti, come la vostra, la vostra mh, quotidianità da voi, da me non c'è nulla di che, tra poco cominciano le vacanze, da noi la primavera tra poco si fa sentire, anzi da me si è già fatta sentire, ma mica tanto, così e così, oggi c'è un vento che tira assurdo. Sì, sì, lo so sentite, sì, lo so sentite i cani, però c'è cioè, un cane che è di mia cugina, quindi se l'ha portata presso mio padre, cioè, scusate, se l'ha portata presso mio zio, che sarebbe il padre di mia cugina, vabbè, non comment. sono belli tutti i cani mi piacciono, è da morire, e quindi, è un bassottino, anzi, ne ha due, uno è la figlia e l'altro è... No, aspettate, che sono due sorelle, due sorelle e fratello. Eh, vabbè, sto facendo confusione con le, le, i parenti di cani, vabbè, no, comment. Niente ragazze, um, appunto, iscrivetevi, attivate la campanella, fatemi sapere sotto i commenti e eh, su o giù basta che mi scriviate qualcosa. Eh, che dire. Ci si vede al prossimo video, come dite. Ciao!